Benvenuti, questo è l'undicesimo video sul canale Aspi96 e oggi parliamo di quoziente intellettivo. Sigla! And allora, immagino che tutti voi abbiate una vaga idea di che cos'è il quoziente intellettivo. Il quoziente intellettivo è un numero che teoricamente dovrebbe indicare l'intelligenza di una persona. Il quoziente intellettivo medio e modale, ovvero più frequente per un essere umano, è 100, ma questo non è un caso. Ci sono tre importanti scale per la misurazione del quoziente intellettivo. Visto che sicuramente sbaglierei la pronuncia di questi tre nomi, vi metto qui a lato i nomi. Queste tre scale sono diverse perché cambia un parametro detto variazione standard. Il quoziente intellettivo, infatti, a quella che si definisce una distribuzione gaussiana. Ma se voi non sapete che cos'è, non è un problema. Non ve lo spiego in questo video. Quello che però dovete sapere è che i valori del quoziente intellettivo, nonché la loro frequenza, dipendono in realtà da decisioni prese a tavolino. Ovvero, la frequenza dei quozienti intellettivi è in un certo range, prestabilita. I test devono rispettarla. In altre parole, si cerca di adattare la realtà a ciò che è stato deciso utilizzando semplicemente procedimenti matematici. Anche per questo, il quoziente intellettivo, anche se viene misurato in maniera professionale, non indica in modo preciso, a livello individuale, l'intelligenza di una persona. Insomma, può essere molto utile a livello statistico, ma non può essere mai utile per dire io sono più intelligente di te perché tu hai un quoziente intellettivo minore. O viceversa. Spero che a questo punto il concetto sia chiaro non ho spiegato il quoziente intellettivo in maniera più approfondita, semplicemente perché volevo evitare di ricorrere a determinati strumenti matematici. Spero comunque di avervi dato qualche informazione interessante e ne aggiungo una. Un buon test per il calcolo del quoziente intellettivo deve essere CULTURE FREE. Ossia, il risultato ottenuto non deve dipendere, in alcun modo, dalla propria cultura personale. Ovviamente, se hai qualcosa da dire, commenta! Se il video ti è piaciuto, metti un bel mi piace. Se non sei ancora iscritto, iscriviti e al prossimo video! Democrats and Republicans are the same.